Facebook ha clausurato, ha censurato, ha chiuso il mio account, il mio profilo Sant'Enchan adducendo che lo faceva per salvaguardare la mia privacy, capito? Io quel profilo ce l'avevo dal 2013. In pratica, ci aveva più di sei anni, e l'ha fatto per salvaguardare la mia privacy. Perché pensa un po' a te se non salvaguardava la mia privacy che cosa faceva. Ma non è che mi dà la possibilità di riaprirlo. Proprio l'ha eliminato, l'ha censurato. Poi dovrei mandargli foto dei miei, dei miei documenti. C'è una larga lista di documenti che può accettare ma vi rendete conto se lo clausura perché eh, la mia ident identità la mia privacy era a rischio poi mi chiedono documenti è un controsenso per fortuna che io ho messo il mio nome buddista Sant'Enchan, ma sono dispiaciuto più che altro è una questione di principio sia per le poche persone che mi seguivano sia perché è una questione di principio, era il mio profilo, Sant'Enchan. Comunque vi devo dire che la mia esperienza in più di dieci anni eh, di Facebook: perché prima mi hanno tolto anche un altro profilo, e che sempre si arriva a avere 1500- 2000 contatti e quasi nessuno ti segue. A me, a me ultimamente mi seguivano 23-24 persone, ma mi scrivevano una volta al mese se tutto andava bene quindi non è che perdo sto granché adesso non so se riaprire un altro account facebook che tanto eh, sgamano quelli che non mettono il loro nome ma un nickname dopo sette 8 anni 9 anni oppure rimanere con instagram vediamo che succede con instagram però è una cosa che, che non mi sta bene in linea di principio poi adesso scusate il tremolio ma non ho il piede, sto col cellulare in mano non mi va, è proprio una questione di principio: che non mi va, che ti vengano a chiudere l'account, capito? E quindi già ho fatto un altro video parlandone, ma ne faccio un altro a quest'ora della notte che sto risciacquando il bucato perché è venuto male. Già c'è la macchina difettosa, ma non vorrei che mi cadesse pure il cellulare per terra, allora che dire. Per il, per il tuo bene e ti censuriamo, ti clausuriamo il profilo di Facebook. Per il tuo bene te lo censuriamo. Te lo Poi non c'è censura in Facebook. Mi sembra che io ero stato critico con quella giovane Greta, l'ecologista svedese, no che un mio amico aveva pubblicato un post perché lui crede in queste favole moderne e mi sembra che greta Thunberg, no io ho fatto un commentario un po al vetriolo un po graffiante allora si vede che a quelli di facebook non è piaciuto mi hanno chiuso la conta il giorno dopo io questo commentario l'ho fatto ieri pomeriggio capito chi parla male in facebook o chi appena fa dei commenti dei commentari su greta l'ecologista gli possono chiudere il profilo io credo che in youtube è diverso e sia diverso anche in instagram chi lo sa forse mi chiuderanno pure questo il canale di instagram non lo so però per il momento vado avanti con instagram e poi si vede se riapparirò in eh, facebook sono un po smotivato forse Chiuderò tutti i gruppi e le pagine perché non mi apportano visual al canale di youtube nei gruppi nelle pagine né i profili che ho e come molti anche io ho più di un profilo eh, facebook ed anche instagram cosa che peraltro youtube permette di avere molti account con uh, un massimo di 5 canali ciascuno uh, google è più liberale ci rivediamo amici se eh?